importante sono i tamponi e grazie anche a fabio che mi pensa sempre e anche a qualche altro eh, persona attenta che mi fa arrivare certi eh, componenti abbiamo visto eh, due o tre tamponi due, due soprattutto che sono eh, interessanti, ne avevamo già parlato ehm, e eh, non sono come i cotton fioc tanto per avere un'idea, ma c'è un'anima centrale di plastica da cui di, di partono tanti eh, fili, ma rigidi sono questi fili. Eh, e eh, questi è una specie di scovolino, non so se, se, se ci capiamo. Allora c'è un tipo che ha uno stelo morbidino, per cui tutto sommato segue le vie nasali, arriva fino alla gola e, e così via, e mh, però, essendo le fibre un po rigide, estrae uh, della mucosa. Allora, siccome questo virus sta nelle goccioline del vapore, uno si chiede prima di tutto perché devi eh, in qualche maniera eh, tirare via tanto materiale, tanto che alcuni poi sanguinano dal naso dopo questa pratica. Quindi la mia ipotesi, ma questa è un'ipotesi che è indipendente dal materiale, è che vogliono fare del DNA, avere delle, una mappa genetica, avere abbastanza materiale biologico per fare mappe genetiche, ma questa è una, è una mia considerazione. Ce n'è un altro invece, sempre fatto a scovolino, che ha delle fibre addirittura di silicio zirconio, è una cosa che dal punto di vista dei materiali, io sono un'esperta di materiali, è una cosa un po' di elite, ehm, probabilmente vogliono avere delle, delle fibre molto rigide, ma ma rigidità vuol dire anche fragilità. Quindi se quando si fa la pratica eh, di, di, di eh, tirare via de, de, delle cellule, ehm, queste, queste fibre eh bene, possono eh, grattare tanto che tanto da arrivare anche a uno strato un pochino più interno. Per cui fa, stimolano il nervo vago, stimolano il nervo olfattivo. Se tu ne fai tanti, poi il tuo sistema olfattivo va in panne, eh? sistema olfattivo ma anche di gusto. Quindi c'è un problema, aspetta che finisco, c'è un problema che è, pi è piuttosto importante per il dopo. Quindi uno potrebbe anche fare causa. Se uno perde l'olfatto e perde il senso del gusto, dopo tutti questi tamponi, potrebbe fare causa. Ma due giorni, eh, tre giorni fa a San Antonio in Texas, un di questi operatori, che non sono degli ottorinolingoiatri, non sono dei medici molto spesso, ma operatori occasionali, facendo questa pratica probabilmente con quello più rigido, eh, ha, eh, è entrato nella parte interna, vale a dire ha spaccato eh, questa membrana, questo osso, che divide dal cervello. Quindi questa persona che era entrata in ospedale per fare un'operazione eh, cardiochirurgica è dovuta andare in sala operatoria per estrarre i, i detriti di osso che eh, l'operatore aveva procurato, quindi due operazioni. Ora, fare questo sui bambini, secondo me, mh, non dovrebbe essere fatto, specialmente con il tampone più rigido. C'è qualcuno... Di operatore che in qualche maniera ha queste accortezze, perché mi, qualcuno mi dice che fanno anche i tamponi ai bambini di 7-8 anni. Quindi, signori, qui siamo veramente far west, eh? è, è una cosa che è, è inaudita. inaudita.